Mecha-forte! Guardiani, energia Omega in arrivo! Attivo il protocollo di difesa! La mia mecha-lancia! Qualcosa non va! Torre, perché Lele si è fermato? Soldati Omega, eliminate i guardiani! Bene, bene. Il Lord Mecha in persona. Sei venuto ad assistere alla fine di Gorm. Ritorna a Darkor, maledetto! O ne pagherai le conseguenze. <ride> Inutili minacce, le tue chiacchiere non valgono niente! Sei stato avvisato! Yeah. <laughs> Sei forte, Lord Mecha, ma con i miei poteri Omega io sono molto più forte di te. Oscurità Omega! Ah! Il tuo scudo non può proteggerti per sempre. Sei debole e patetico come i tuoi guardiani. Ah! È troppo anche per il potente Lord Mecha. Eh? Come? Cosa? La Torre Mecha? Ho soltanto un attacco, Dark ma è l'unica cosa che mi serve. Non puoi fermarmi, Lord Mecha. Puoi soltanto rimandare la mia vittoria. <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> Considerati pure rimandati. Oh, ragazzi, credo davvero che sia la fine. Questa frase l'ho già sentita. Stavolta è una cosa seria, Riff. I Mecca sono feriti e Aoki non è più quella che conoscevamo. Il vostro ottimismo è commovente, ma io sono diventato Omega adesso. Yeah! Finalmente La vittoria è mia No uh -huh. Ti sbagli, non hai vinto uh -huh. E non succederà mai Sì, ci siamo <ride> riusciti Electrion Questa volta non ti permetterò di sfuggire alla mia ira Ma questa volta ho tutti i miei poteri Sparisci, Voidus!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 Nectrion sta avendo la meglio! Questa non è la fine, lo sapevo! Tu miserabile mega ficcanaso! Mega Blast! Matey.